No vabbè, no vabbè, ma è incredibile sta roba, ma cos'è? Ma cosa fa? Ma, no. ma cos'è? Ma è incredibile! Grazie della sub patatini! Grazie patatini! Ma, no, è no, roba assurda! Ma perché l'ha fatto? Ma come gli l'ha detto? Ma ma come gliel'ha detto? Ma è credibile! <ride> Vabbè, così. <ride> Bravo, Bravo, è lui. Cioè. È davvero, sì. Ma che me so perso, regà? Non ho capito. Niente, niente. <ride>